Ciao, mi chiamo Sara e immagino che tu sia interessato a trovare un trattamento per migliorare la tua vista. Quindi, prima di acquistare questo prodotto, rimanete fino alla fine del video dove vi dirò tutto quello che c'è da sapere su Oculear. Ho anche delle avvertenze molto importanti, quindi prestate molta attenzione a ciò che ho da dirvi per non sprecare i vostri soldi e non mettere a rischio la vostra salute. Che cos'è Oculear? Oculear è un rimedio creato per coloro che hanno fallito nel tentativo di recuperare la vista. È perfettamente normale che la vista peggiori con il passare degli anni, quindi sappiate che non è colpa vostra. Anche se si prendono tutte le precauzioni necessarie per i propri occhi, prendersene cura può essere molto difficile. Quindi, se non riuscite a ottenere i risultati desiderati e volete farlo senza ricorrere a costosi interventi chirurgici o trattamenti, dovreste prendere in considerazione l'utilizzo di un rimedio. In questo caso, oculiare è l'opzione migliore. Oculear è composto da ingredienti clinicamente testati, essenziali per migliorare la vista e prevenire le malattie degli occhi. È l'unico prodotto che regola la funzione dei muscoli oculari, aiutando a ripristinare la messa a fuoco dell'occhio e la sua visione chiara, luminosa e tridimensionale. Assumendo Oculear, la qualità della vostra vita aumenterà notevolmente. Potrete finalmente svolgere le vostre attività quotidiane senza preoccuparvi di non vedere bene e sarete molto più a vostro agio nella vita di tutti i giorni. Oculear ha ricevuto ottime recensioni da medici di tutto il mondo, che ne confermano ancora una volta l'alta qualità e l'efficacia. Il farmaco è naturale e di buona qualità e non provoca effetti collaterali. I clienti sono soddisfatti di Oculear e molti lo usano da molto tempo. Per quanto riguarda l'uso di Oculear, va notato che un effetto buono e duraturo richiede un uso regolare e corretto. L'azienda consiglia di assumere il farmaco ogni giorno. Ma guardate!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 Grazie mille per la vostra attenzione.